benvenuti in un nuovo video e oggi inauguriamo una nuova rubrica quindi le first impression perché ho visto che questo formato di video che io avevo portato su instagram e sul blog vi è piaciuto e quindi lo facciamo in un video cosa sono le first impression prima di tutto sono le prime impressioni dei prodotti quindi dove non posso farvi una recensione completa e quindi racchiudo più prodotti ma campioncini e man mano che ne ho un po per fare un video ve ne parlo, allora ho sono fatto tutto perché man mano che finiva i prodotti mi sono segnata anche questo quindi se vi può piacere questa tipologia di video dove provo i prodotti però spesso sono più di un campioncino ecco, ed è per farci un'idea un attimo quali sono le mie prime impressioni se vi piace questa tipologia di video fatemelo sapere con un commento qui sotto e mi raccomando di essere iscritto al mio canale e di lasciare un commento perché periodicamente estraggo un regalino per voi se non sapete di cosa parlo aspettate la fine del video e lo scoprirete allora iniziamo subito col primo prodotto che è questo e parliamo di questo prodotto della Kiehl's il Powerful Wrykling Reducing Eye cream quindi una crema occhi il campione era da 1,5 ml e ho segnato il prezzo del prodotto che 15 ml viene 40 euro prima di tutto campione super super pieno il prodotto va bene che ha un contorno occhi va bene che ne basta poco ma mi è durato più di una settimana cioè era super pieno poi è un buon prodotto ed è facilissimo da stendere assorbe molto velocemente ehm, va bene anche come base trucco perché non è grasso di più al momento non vi posso dire, però è buono, è buono, la texture è fantastica e sì, mi è piaciuto. Andiamo avanti con il prossimo. E si tratta sempre di un contorno occhi e sempre della Kiehl's, era il momento campioni. Questo è il Super Multi Corrective Eye Opening Serum, quindi il serum, con il 10% di estratti botanici era sempre da 1,5 ml ed era sempre molto pieno e questo qui, spero che con i riflessi, queste carte olografiche sono fantastiche da mostrarvi allora anche di questo sto leggendo, ho segnato il prezzo 15 ml 49 euro, 30 ml 66 euro allora non vi posso dire ovviamente l'effetto anti rughe, multicolettivo ok, però ha una texture particolare perché sembra molto molto ricca ma invece basta poco prodotto perché è un contornocchio ovviamente, poi lo applicate, si stende benissimo, si massaggia leggermente e assorbe subito, è molto idratante ma non è unto, non è ricco e non è appiccicoso e va bene anche come base trucco quindi mattina e sera tranquillamente e anche questo davvero molto valido mi stanno piacendo questi contornocchi andiamo avanti e passiamo alle creme viso questa è di Mario Badescu La la Seaweed Night Cream per tutti i tipi di pelle di questa ne avevo due due campioni da 3 grammi l'uno eh, leggevo, ehm, non credo che ci sia scritto niente. Sì, ok, comunque la crema notte aspettate che ve la faccio vedere, ok. Allora, prezzo prima di tutto ehm, 29 ml 29 chissà come mai 25 euro 30 ml no 29. 29 ml 25 euro va bene come prezzo allora la crema all'interno ha un colorino verde che però ovviamente non è, è solo il colore della crema non, non tinge di verde quindi richiama molto l'estratto naturale di alga marina il pack fa sempre la sua figura e anche la presentazione la crema comunque sia alla fine è ricca è una crema notte si stende bene basta poco prodotto mas, le giro massaggio Assorbe abbastanza velocemente, però eh, anche sulla mia pelle mista, la mattina non l'ho mai trovata unta, quindi assorbe bene, ehm, la lascia bella morbida, bella idratata, mai unta, mai, mai lucida, ottima. Mi è piaciuta, visto anche il prezzo, Mario Badescu, assolutamente consigliato. Mi è piaciuto ed è stata anche una um, piacevole sorpresa. Altro palotto, dunque, vediamo un po'. E torniamo alla Kiehl's, si vede che era periodo, questo è il precision lifting pore tightening concentrate, concentrate concentrato, sempre da 1,5 ml, e, che vi ve faccio vedere prima di tutto, che è questo, ok, prezzo, ecco questo è caro, perché 50 ml 60 euro, 75 ml 86 euro, ma è un prodotto della Kiehl's. Allora, intanto è un siero particolare, ma non mi è dispiaciuto, soprattutto sulla mia pelle mista, perché si applica poco prodotto, si va a stendere bene, assorbe immediatamente e va bene anche come base trucco. Eh, non vi posso dire l'effetto lifting o l'effetto puri, eh, Riducente dei pori, scusate un attimo, e qui si abbaia la manetta nell'effetto lifting, nell'effetto riducente dei pori, però è un buon siero che sulla mia pelle mista dove posso tranquillamente applicarci il trucco. E non so se dice da usare mattina o sera, eh, no, non lo dice, non lo dice perfetto, benissimo. Ed, eh, io lo applico alla mattina tranquillamente, alla sera no, però anche alla sera, ma magari come eh, siero prima della crema notte. Io comunque lo applico solamente la mattina, mi è piaciuto anche questo. E niente, unica cosa che vi devo segnalare è il profumo, perché il profumo si sente, anche se non è di quelli invadenti o fastidiosi, però si sente, ma non è invadente. Comunque, se volete, magari prima di comprare il prodotto intero, provare un campione. E noi andiamo avanti con il prossimo e si tratta di questo prodotto di Sephora questa è, la, eh, è il detergente mattificante purificante all'argilla bianca con eh, tutta tut tut la cartolina allora il prodotto è questo qui il campione che avevo io erano 2 ml ma ho segnato il prezzo ovviamente 125 ml 9,90 euro. Unica cosa, sapete che la linea Sephora Collection non è mai scontata se non un paio di volte all'anno, però ha dei prezzi eh, ragionevoli. Allora, è un detergente viso da applicare sul poco prodotto da applicare sulla pelle umida. È particolare perché non fa schiuma, però lo applicate sulla pelle umida, lo massaggiate, lo risciacquate con acqua tiepida, si risciacqua davvero facilmente. E la differenza la notate subito, dalla prima applicazione, mai è durato non mi ricordo se tre o quattro volte. Comunque l'ho provato e la differenza si nota subito. Sentite la pelle pulita, appena l'asciugate, la sentite proprio pulita. però non è irritata, non è seccata. Non, avete, non sentite il bisogno di mettere la crema idratante perché dice secca la pelle, però ovviamente dopo la metto. E, e oltretutto, già da subito vedete. È meno lucida, la vedete subito, poi è un effetto temporaneo, sì, ma lo vedete, quindi questo mi è piaciuto davvero, interessante come prodotto. E ora veniamo all'ultimo prodotto, e si tratta di questa crema della Vichy, questa è la Neovadiol Rose Platinum Nuit, quindi la linea della Rose Platinum, che è quella rivitalizzante e rimpolpante per pelli mature, e questa è quella notte, ah scusate ve la mostro, Ok, avevo due campioni di questa e ognuno è da 1,5 ml. Guardiamo il prezzo: 50 ml, 26 euro. Ho trovato il prezzo su Amazon. 26 euro è un buon prezzo per la VC. Allora parliamo della crema perché ha una texture ricca. È una crema notti, vi ricordo. Ha una texture ricca ma poco prodotto, si applica bene sul viso, si massaggia, assorbe molto molto molto velocemente e durante la notte non unge la pelle, non la fa lucidare, però davvero super idratante. Anche sulla mia pelle mista ottima. Ha un profumo caratteristico che un pochino si sente ancora di rosa, perché ovviamente è la rose platinum, non è solo rosa di nome, ma, ma anche il profumo di rosa, però... Piace, è piaciuto davvero. Quindi, anche sulla pelle, mista oppure in estate, ad esempio, la lascia morbida, idratata, ma non è pesante. Quindi, super promosso. Adesso, io ho finito tutti i prodotti. Sono curiosa di sapere quale vi incuriosisce o quale vi avete provato. E ovviamente, fatemi sapere se mi sono stata utile e se volete continuare a vedere questo tipo di format anche per altre categorie di prodotto. Questa è la linea viso.